Allora è la... Oddio, oh mi scappa il nome, è quella col carbonio di...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 Buongiorno Andrea, mi hanno detto che sei comunque molto stanco, però devi sapere che le regole sono sempre le solite, io qua ho una scatola, tra l'altro c'è una scritta che ti consiglio di leggere, te la lancio, non ho nessun oggetto a tua disposizione, ma dice quella scritta leggila, te la lancio e poi mi devi raccontare di che mm -hmm. scarpe si tratta. Uh. Ahia, uh. cerca la scritta comunque. Siamo malissimo, aspetta. Che qua c'è il tuo nome, non si deve vedere. Eccolo qua, trovato. Allora, fammi capire come posso aprirla. Andrea, questo è facile da aprire, mica tanto perché ah no, beh, forse è di, di, di forza brutta. La riuscirei ad aprire, devo andare di forza brutta? Fai come vuoi, se dici che è facile da aprire, non c'è bisogno di nessun oggetto. Mm, questo te lo sei inventato te o hai già controllato. Non lo so, non ho, non ho proprio, non so nemmeno che cosa ci sia lì dentro. No, non ce la posso fare, Max. Comunque una scarpa è per me, una è per te. Vuoi che ti prenda un coltello? Hai una chiavi? Chiavi. Ti avrete il cancello di casa pronti? Vai. Ma quante scarpe ci sono lì dentro? Ma se ce ne sono due, sono leggerissime Ma secondo me un paio per me e un paio per te Eh, ma se lo sai già caro, non è che fai l'indovino, fai Ah, e mi sa che te sai anche quali sono Sono io che non so quali sono Dai, più o meno ce l'ho fatta, guarda Ma sono della stessa, della stessa marca, non lo puoi sapere Quindi cosa devo fare? Ahia, secondo me è Brux, perché la scatola è blu Tiro fuori una Anzi, no. Parti dall'altra, parti dall'altra, parti dall'altra, quella dopo. Oddio, questa è scatola nera. Non mi viene in mente che può essere, comunque sembrano delle scarpe. Oh, wow, chiodata. Chiodata, assolutamente, visto che devi andare alle Olimpiadi a vedere, Andate. potrebbe essere utile. Allora, però non sono le nuovissime adidas, secondo me. Sono appena uscite, queste scarpe sono appena uscite. Allora, non sono quelle che stavo usando Crippa, che ho usato per il 3000, perché quelle lì erano molto ciccio e molta, molta schiuma in avampiede. Sono, secondo me sono le avanti queste. Sono le avanti, ma quanto sì. pesano? Aspetta. Beh Non ti chiedo che drop hanno, perché lo sappiamo, le, le scarpe... Ma queste qua, secondo zero. me, sono... 150 grammi. Secondo me hai ragione, secondo me hai ragione, cosa Questo ne so... pensi? Allora, mi sembra che queste qua le abbia usate Gambino ai 10.000 regionali, no, hanno, hanno la schiuma, il busto, eh, sono belle, sono ben ammortizzate come un po' un po' piace a me, sono scarpe da, da fondo, quindi scarpe dai, dai 1.500 in su. Sono una buona alternativa secondo me alle introvabili Dragonfly. Sono da provare, non, non alla pista di garbagnate perché sicuramente ci infortuniamo lì. Eh. Ma secondo te a livello di numero di calzata le vorresti eh, un attimo eh, provare? Eh, direi per che dire... le proviamo perché il problema della scarpa chiudata è sempre quello che sono da provare perché sono dei, dei numeri un po' strani tante volte Mi ricordo che avevo preso 45 da New Balance ai tempi che, che mi stava giusto Tra l'altro visto che hai sfoggiato delle scarpe della Lidl L'avevi promesso e in effetti non so se le usi per correre No, non no, le uso per correre Qualcuno mi ha chiesto di testarle ma per il mio bene mi sa che non le userò per correre Anzi, non faremo neanche il test ah. Allora Calzata 8 un pochino abbondante in avampiede, ma è super fasciante sul come si dice sulla, sul collo del piede. Quindi, secondo me, la misura potrebbe andare bene. Qualcuno, magari, che vuole la scarpa ancora più stretta, mezzo numero più piccola, però sempre lì. Secondo me, se non volete le unghie nere, poi, soprattutto su un 10.000 stesso numero cos'è che è 27 e mezzo è per te, questo è proprio per te questo è per me, quindi 27 e mezzo sì a questo punto se dovete fare i 10.000 secondo me è eh, la numerazione è giusta me la farai provare comunque non la garbagnate non la garbagnate assolutamente al giuriati andremo a provarla che c'è la pista nuova va bene, apri la seconda scarpa la seconda però è per me eh. questo te lo dico allora vedo che è una Brooks Anzi, l'avevo già vista quindi decido io. cioè... Se, se me la vuoi dare, se non me la vuoi dare, non c'è problema. Che sensazioni hai? Allora, è la. Oddio, mi scappa il nome. È quella col carbonio di, di Brooks. Abbiamo recensito qualche settimana fa IP, le IP Hyperion Tempo. Queste, quindi, sono le 8 Ott ore di, di camp di ventadura. Eh, sono le Hyperion Elite. Che avevi detto sì eh, le due che avevi detto che non avremmo comprato a questo punto eh, basta questa qua l'ultima delle, delle scarpe carboniose le abbiamo tutte adesso poi ne escono sempre nuovi modelli però ne escono sempre nuovi modelli e per di più manca la, la Vaporfly Next Percent 2 che è praticamente <ride> identica alla prima e quella dovremmo prenderla Andrea magari, magari la prendiamo quella la verità è che praticamente la 1 uno... Per chi ha anzi è eh, eh, quella per, eh, per chi ha consumato la 1. Oddio l'hanno fatta in colorazione olimpica per di più uno guarda se non te la voglio distruggere come avevo fatto con le con le sketcher ma la vedo abbastanza stretta. Questa la vedi abbastanza stretta? Mm -hmm. Il collo del piede fa fatica fatichissima ad entrare ok sì, no per me sarebbe giustissima io ci potrei fare un 5000 con questa. Quindi no, stesso numero anche per lei. Cosa ne pensi di queste Elite 2? Allora, bella, tomaia particolare, sembra uh, fatta in tela. Tallone morbidissimo, questo da valutare in gara se è buono. La mescola è un pochino più morbida rispetto a quella di Adidas, ma più dura rispetto alle, alle Vapor Next. Solita solito battistrada un po' minima che stanno usando un po' tutti quindi credo abbastanza scivoloso sul, sul bagnato forse avevano fatto una bella, una bella cosa con le, con le alpha fly infatti forse una delle poche scarpe che userei sul bagnato e niente direi una scarpa a metà tra la dios pro e la, la vapor next colore potevano fare un po' meglio per, a, per la tomaia L'intersuola mi piace, che è bella azzarra. sembra leggera, sì, non lo so, è da provare, me la farei provare anche a me in pista una volta a garbagnate, questa la possiamo provare in pista a garbagnate. Direi proprio di sì, adesso non so quando ci vedremo, so che domenica, sabato, quando è che gareggi la prossima Lareggio volta? Gareggio sabato pomeriggio al lago di Resia. Cosa Dome pensi di fare? Quanto, quanto è lunga questa gara? 15 km e 3, l'ho già fatta forse 3 o 4 volte. Un anno sono arrivato secondo senza preparazione e speriamo di fare meglio eh, di due anni fa o tre anni fa, adesso non mi ricordo neanche più quando sono andato. Comunque è bellissima gara, post gara con birra, polli, biuster e compagnia bella, è una gara super da, da fare, assolutamente. E quando è che ci vediamo? Settimana prossima a Garbagnate, hai detto. A Garbagnate verrà. sì, mercoledì è festa del Belgio, quindi ci possiamo assolutamente vedere, magari lì facciamo qualche altro video, scriveteci qua sotto di che cosa vorreste che parlassimo e Andrea grazie ancora, come al solito, ci vediamo alla prossima. A meno che vieni martedì, facciamo pista, io provo queste qua in pista. E martedì verrei volentieri, se non ho... dipende dalla pianificazione lavorativa. Dai, non devi lavorare, devi smetterla di lavorare secondo me. Va bene, grazie ancora e mi raccomando qualche coffee. Esatto, qualche coffee sempre ben accetto. Uh, ciao a tutti. Ciao.